Sì, grazie Presidente. Eh, sono inutile dirlo, molto provato insomma, da, dagli esiti di questa delibera per la complessità, per il tempo che, che si è reso necessario per l'interlocuzione con gli uffici, con le commissioni, eh, per l'atteggiamento di alcune persone dell'opposizione, perché veramente eh, non, in questo caso non si pongono su un piedistallo, ma... Eh, rappresentano eh, uno tra i tanti soggetti portatori di interesse della città no? e, e poi bisogna vedere eh, quanto rappresentativo quel portatore di interesse è degno di ascolto come tutti gli altri ecco ora eh, ri ricordo che questa proposta è stata presentata il 10 maggio a poco più di un mese dal, dal lockdown inizio pandemia serio in cui tutti gli esercizi commerciali erano molto provati per cui, eh, ripeto, probabilmente eh, era un errore esterno. Eh, da subito anche grazie all'introduzione con gli uffici perché ripeto non ho difficoltà non sono uno che vuole concedere il solo pubblico a tutti in qualunque momento se no l'avremmo fatto anche nel 91-2019 eh, lì avevamo provato a dare solo le panchine anche dentro la città storica questa era la differenza e l'artigianato alimentare era, era limitato insomma nel, nel però eh, il consigliere Corsetti deve ricordare che tutte queste categorie eh, non, sono, non fanno solo profitto fa, portano anche lavoro a delle famiglie quindi questo bene deve essere considerato come anche il decoro, come anche la tranquillità dei residenti come viceversa i residenti devono considerare l'importanza della sicurezza del presidio di legalità eh, e di eh, eh, anche decoro e di eh, ambiente ambientale che possono dare gli esercizi commerciali adesso cerca naturalmente di rappresentare L'intersezione più nefasta tra tutti questi eh, emendamenti, cogliendo il caso peggiore e aggiungendoci anche del suo, ecco, io penso che si debba vergognare lui di fare eh, politica in questo modo, rappresentando solo una determinata un determinato portatore di interesse come probabilmente fa da diverso tempo eh, sicuramente gli ha portato i suoi risultati nel tempo, è stato sempre rieletto ma eh, secondo me invece il vero danno alla città l'ha fatto il consigliere Corsetti anche come nelle sue, nei suoi ex eh, trascorsi perché non ha rappresentato ripeto, il giusto equilibrio tra attività produttive e residenti, ma ha rappresentato la battaglia alle attività produttive per tutela dei residenti. Nella delibera secondo me ci sono molti aspetti, così come emendata, ci sono molti aspetti positivi si viene incontro alle attività produttive, si aggiunge, aggiungono due mesi al periodo delle OSP che in questo periodo di pandemia ancora in corso evidentemente sembra un atto eh, quasi dovuto eh, ci sono le migliorie introdotte dagli uffici, ci sono eh, delle OSP che vengono estesi anche fronte esercizio in alcune tipologie solo con il parere degli uffici. Ci sono eh, gli adeguamenti al, al decreto legge che porta a marzo 2021 le deroghe al decoro e la presentazione delle domande e io penso che tutte queste cose potranno eh, mantenere ancora eh, un equilibrio tra attività produttive e decoro e cittadinanza. Questo se tutti i soggetti i portatori di interesse vorranno... Eh, partecipare a questa iniziativa lo si fa come lo si fa da una parte o dall'altra segnalando all'autorità competente tutti coloro che non si comportano in modo corretto e questo penso che sia il dovere di ogni cittadino di questa città ci sono delle regole vanno rispettate questa eh, delibera così come è andata va incontro a delle regole eh, molto eh, importanti però va fornisce anche delle aperture alle attività produttive che in questo momento ne hanno sicuramente bisogno. Per questo io propongo il voto favorevole di questa delibera. Grazie,